di salute anche ora anzi di benessere non possiamo farlo senza parlare di sport quanto frequentiamo abbiamo frequentato le farmacie in questo periodo ma ora potremmo farlo anche per ritirare una confezione particolare una scatola che somiglia a quella di un medicinale con tanto di bugiardino ma non è un farmaco sono pillole in movimento Massimo è più di un farmaco Francesca perché controindicazioni davvero non ne ha solo effetti positivi con quel bugiardino avremo infatti diritto a un mese di attività fisica gratuita, 235 comuni e 370 società sportive aderenti, 1700 le attività possibili. Obiettivo tornare in moto e tornare insieme, ma anche rilanciare lo sport sociale per tutti. È un progetto della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti e allora buongiorno a Tiziano Pesce, presidente nazionale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Francesca Romana, buongiorno Massimo e grazie di questa opportunità. Grazie a lei. Grazie a lei Tiziano Pesce, allora ci racconti bene, noi abbiamo dato qualche numero, qualche dato, qualche indicazione, ma ci racconti bene come funzionerà questo, questo progetto che riguarda sport e salute, e a chi è diretto, eh, ci faccia un po' insomma, capire e quando partirà. Grazie, lo abbiamo presentato ieri in una conferenza stampa nazionale a Bologna perché questo progetto Pillole di Movimento di fatto è partito dieci anni fa eh, da Bologna, un progetto innovativo che poi nel corso degli anni ha riscosso un'alta partecipazione e che in questi mesi grazie alla condivisione, al sostegno e poi al finanziamento del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri diventa un progetto nazionale, diventa una campagna nazionale. Prima di tutto di comunicazione, e quindi grazie anche a Radio Rai, grazie a Rai, servizio pubblico che in questi giorni ci sta dando molto spazio per proprio comunicare la bontà di, questo, eh, di questa campagna che vuole essere proprio una una grande campagna di sensibilizzazione e di promozione dell'attività fisico-sportiva come avete già anticipato come contrasto alla sedentarietà che sappiamo tutti essere un grave fattore di rischio per la salute e poi una campagna di promozione della cultura del movimento ne abbiamo bisogno come non mai dopo ormai quasi due anni di pandemia, di restrizioni il popolo italiano sempre un popolo abbastanza pigro abbastanza sedentario quindi c'è come diciamo noi del WISP da mettere proprio letteralmente in moto il paese lo faremo attraverso la rete associativa WISP, 31 comitati territoriali coinvolti raggiungeremo 235 comuni come avete anticipato correttamente con il supporto con l'impegno di ben 370 tra associazioni e società sportive, fondamentale ovviamente la collaborazione delle reti, delle farmacie, del sistema delle farmacie che sappiamo essere punti di riferimento sempre più importanti per le nostre comunità, perché sarà nelle, nelle farmacie dei territori coinvolti che cittadine e cittadini di ogni età si potranno recare proprio per ritirare gratuitamente questa scatoletta che ricorda il classico farmaco da banco con un bugiardino appunto speciale che conterrà tutte le indicazioni per poter andare nelle associazioni, nelle società sportive del territorio, usufruire di un mese di attività fisico-sportiva totalmente gratuita, l'obiettivo, la speranza ovviamente è quella che i cittadini e le cittadine che approcceranno magari per la prima volta l'attività sportiva poi si fermino e continuino a praticarla all'interno delle associazioni seguiti da eh, personale, da operatori, da istruttori altamente qualificati. Un'iniziativa davvero eh, splendida, eh, Presidente. Ma perché ci sono città che non hanno aderito? O meglio, farmacie che forse non hanno aderito? No, diciamo che ecco, come, come dicevo poco fa, un, un progetto pilota territoriale che coinvolgeva solo il territorio di Bologna, grazie appunto al sostegno del Dipartimento per lo Sport, diventa un progetto nazionale. Eh, 31 comitati territoriali e eh, 235 comuni, l'obiettivo è quello che questa sperimentazione dei prossimi mesi possa eh, trovare ecco, terreno fertile anche su altri territori, possa trovare ovviamente anche finanziamento pensiamo da parte delle amministrazioni eh, locali. Viviamo ovviamente una fase storica molto particolare e complessa, come sapete abbiamo parlato spesso anche durante le vostre trasmissioni il mondo dello sport, dello sport di base dello sport sociale è anche uno dei più colpiti dal punto di vista dell'impatto economico e mm. finanziario questo è anche uno strumento, un modo ecco, per eh, sostenere la rete delle associazioni, delle società sportive eh, sul territorio e abbiamo anche un obiettivo, ne abbiamo parlato ieri in conferenza stampa con il capo dipartimento eh, per lo sport, appunto presso il governo, il dottor Michele Sciscioli il nostro obiettivo è anche quello che iniziative di questo tipo possano eh, davvero alzare il livello dell'attenzione da parte delle amministrazioni pubbliche, dal governo centrale alle amministrazioni locali, proprio sul valore ecco, sociale dello sport e sull'attenzione che lo sport meriterebbe proprio come vera e propria politica pubblica. Eh, Giorgio Moi diceva Tiziano Pesce ehm, che è partito da Bologna questo progetto e Giorgio Moi in collegamento con noi è proprio responsabile del settore fitness WISP di Bologna. Nel 2011 è partito dalla città eh, dell'Emilia Romagna questo progetto e quindi insomma già, eh, già, già provato e ci racconta, buongiorno intanto, eh, quali, buongiorno sono, stati, quali buongiorno. sono stati gli effetti quali sono state anche insomma, la partecipazione eh, di chi eh, ha, ha, ha, ha usufruito perché non ha acquistato il gratuito ha usufruito di, questo, di queste pillole in movimento Esattamente, completamente gratuita questa promozione. Allora, è partito ormai dieci anni fa, come dicevate voi, e si è evoluta tantissimo questa promozione, chiamiamola così: eh, perché col tempo tante persone hanno partecipato durante questi anni, ogni anno un numero sempre maggiore di persone, perché eh, come ben sapete il Passaparola è ancora un ottimo mezzo di comunicazione e quindi dal, dai primi anni in cui magari c'era una stretta cerchia di persone che, eh, che partecipavano a questa promozione piano piano durante il passare degli anni appunto eh, è aumentata ed è, diciamo eh, si è anche ampliata la platea perché eh, con gli anni sono arrivati giovani, sono arrivati anziani, sono arrivate eh, persone diciamo di tutte le fasce quindi, aperto a tutti, ad ogni età, senza limiti di età Bisogna semplicemente essere maggiorenni, l'unico vincolo è questo qua. Eh, Giorgio... Però sì, è aperta a tutte le fasce d'età, assolutamente. Giorgio Moi, eh, sì. facciamo un appello eh, ai pigri, io sono un maestro di pigrizia, prego. <ride> allora, eh, questa promozione diciamo che è semplicemente la base, è l'inizio di un percorso che ovviamente eh, tutti dovrebbero iniziare a fare, perché lo sport è salute ed è benessere. Questa campagna è rivolta soprattutto al numero di, di sedentari che aumenta eh, ogni anno di più, soprattutto in questo periodo di pandemia che eh, ovviamente... Eh, cioè, non è un po' di finire, più a finire, esattamente, non sembra finire da un momento all'altro, quindi diciamo che questo potrebbe essere uno stimolo per iniziare un percorso che può solo fare del bene, quindi eh, l'appello è questo, iniziate a muovervi, iniziate a fare movimento qualsiasi, penso sia la promozione eh, dalla possibilità di fare tantissime attività. Ecco, quali attività? attività? Ci fa anche un esempio, insomma, tra le tantissime attività allora, che dalle, cose si Allora, dai fare? classici corsi mh, nelle palestre, quindi i corsi olistici come Pilates, la posturale, lo yoga, i corsi di fitness, la sala attrezzi, quella che è comunemente chiamata sala pesi, i corsi in piscina, il nuoto libero, eh, diciamo che ce n'è per tutti. Eh, le attività, come dicevate voi, le associazioni che partecipano sono tante. Quindi c'è la possibilità per tutti di fare lo sport e l'attività motoria che più si addice alla, alla persona. Ma cresce davvero la sensibilità degli italiani verso l'attività sportiva, l'attività fisica? Eh, noi speriamo proprio di sì. Eh, la nostra esperienza qui a Bologna ci racconta che tante persone che hanno eh, approcciato per la prima volta lo sport con questa promozione sono poi rimaste con noi nelle nostre attività eh, per tanti mesi, per tanti anni noi abbiamo persone che hanno iniziato dieci anni fa con pillole di movimento e sono tuttora nostri soci eh, non hanno mai smesso e questo è l'obiettivo diciamo, di questa promozione vincere la pigrizia e poi proseguire Tiziano Pesce, quando partirà questa eh, quest iniziativa? quando è che si potrà andare in farmacia? e poi come scoprire queste farmacie? Sì, eh, dai primi giorni di febbraio le farmacie avranno tutti i materiali, appunto le scatolette di questo farmaco speciale Pillole di Movimento. Noi abbiamo messo online, proprio a partire dalla giornata di ieri, anche una nuova eh, web app che è pilloledimovimento.wisp.it dove si possono trovare tutte le informazioni di carattere generale sulla campagna e tutte le modalità di eh, partecipazione, le migliaia di attività eh, offerte suddivise per eh, comune e tutti i riferimenti eh, delle farmacie dove ritirare il, la scatoletta con il coupon che appunto, lo ricordiamo ancora una volta, darà diritto alla partecipazione totalmente gratuita ad un mese di attività sportiva, fisico-sportiva. Lo ricordiamo, pesce sarà eh, questo bugiardino, questa confezione sarà distribuita a tutte le età ovviamente. Eh, sì, allora nelle farmacie si troverà la scatoletta, occorrerà essere maggiorenni, ma poi non senza alcun vincolo di età, oltre alla maggiore età. E quante saranno? Ci sarà un limite, immaginiamo, perché poi insomma, i finanziamenti purtroppo non sono oh, eh, infiniti. Dis certo, distribuiremo 480.000 eh, scatolette e vedremo ecco, il, quello che abbiamo anche condiviso col Dipartimento per lo Sport, eh, il fatto di monitorare questa questa campagna l'obiettivo ecco veramente è di mettere in movimento più cittadine e più cittadini possibili. Eh, davvero al volo Giorgio Moi per la sua esperienza in questi dieci anni qual è la fascia di età che si è, eh, che ha usufruito di più di questo di questo bel progetto? Allora la fascia diciamo principale è quella adulti anziani. Adulti? Solitamente questo sì questa era la fascia che più eh, con, come numeri era più numerosa poi Adulti e anziani, però l'invito è per tutti i maggiorenni. Grazie Tiziano Pesce, presidente UISP, grazie Giorgio Moi. E... rieccoci in studio, ben ritrovati all'ascolto da Massimo Girardi. E da Francesca Romana Cici, abbiamo parlato di un progetto interessante nella prima parte Pillole in Movimento della UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, una campagna di contrasto alla sedentarietà e di promozione della cultura del movimento per il benessere e la salute, praticamente delle scatole che possono essere ritirate in farmacia per un mese di attività sportiva gratuita ci scrive un ascoltatore eh, io non posso fare questa cosa adesso perché ho appena fatto una protesi al ginocchio sino a quanto dura, A parte a febbraio sicuramente verrà ripetuta però magari nel bugiardino massimo della scatola di questo farmaco speciale si potrà trovare un'attività anche adatta al nostro ascoltatore esattamente Francesca